Buonasera, io spero che mi sentiate adesso, ho provato a uscire, a rientrare, eh, ho tutto inserito, mi date un, un segnale sulla bacheca. Qualcuno può scrivere per piacere in bacheca se mi sentite oppure no? Funziona l'audio? Funziona l'audio, per favore, me lo dite? Funziona l'audio? Sì, sì. Bene, grazie. Allora, eh, ricomincio, mi scuso per l'inconveniente tecnico, delle volte queste piattaforme sono un po' così. Eh, vorrei intanto salutare e ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito con passione, con costanza e con pazienza, vorrei ringraziare Anna Tamburini-Torre e Enrico Ballantini per, la, per il loro coordinamento e per tutta l'organizzazione di LUX, l'Università della Conoscenza e Focus 3.0. Vado brevemente a fare un riepilogo di quello che avevo cominciato a dire, siamo ormai alla fine del, di questo percorso in sei puntate, sulla storia della tarologia riprenderemo dopo l'estate con qualche intervento che ancora non abbiamo eh, pianificato eh, perfettamente ma vi faremo sapere. Ehm, che cosa dirvi del, della storia della tarologia moderna? Siamo arrivati al punto in cui i tarocchi avevano sfondato assolutamente nella Gran Bretagna eh, passando la manica e dando luogo a tutto il, eh, il grande, ricchissimo eh, fermento culturale che gravitava intorno alla Golden Dawn. Eh, qui vedete la pittrice Pamela Colm Smith che eh, ha dipinto i tarocchi eh, che sono stati sceneggiati, organizzati e studiati da... Arthur Edward Waite. Eh, chi era Waite? Era un membro della, della Golden Dawn, un personaggio molto colto, molto, molto preparato dal punto di vista eh, esoterico, che eh, lanciò nel, nel 1909 eh, questo nuovo mazzo di tarocchi che ancora oggi si chiama con il suo nome, sono le carte, del mazzo Rider Waite che si dovrebbe chiamare Rider Waite Smith, Rider è l'editore, Waite lo sceneggiatore e la Smith è la, la poliedrica artista che ha, ha lavorato a quest'opera eh, di stile Art Nouveau più o meno eh, sceneggiato anche da, da Waite anche negli aspetti più, mh, più banali degli arcani minori, anche gli arcani minori sull'onda in qualche caso anche prendendo chiaramente spunto dai tarocchi sulla busca della fine del 400 che erano stati eh, portati in mostra proprio al British Museum di Londra, proprio nel periodo nel quale i due eh, autori del mazzo Rider Waite si stavano eh, impegnando per, per produrlo. <ride> che dire di questo mazzo? È il mazzo più, più famoso del mondo ancora oggi, dopo più di, di un secolo, dalla, dalla produzione, specialmente nel mondo anglosassone, quindi eh, nel, nella Gran Bretagna, ma anche in tutta l'America Settentrionale, è il mazzo più famoso e quello che è stato usato anche come un cult nel, dalle generazioni eh, della New Age. De, degli hippie anche direi perché in quel periodo fu proprio forse quel mazzo lì a portarli eh, sulla strada dell'utilizzo dei tarocchi oltre alle altre pratiche che venivano apprezzate in quel in, quel, in quell'ambiente vi faccio vedere anche un'altra immagine ormai rapidamente di un altro personaggio americano si tratta di Paul Foster Case, era un musicista appassionato anche lui di, di tarocchi e di misteri e, e di esoterismo, che scrisse un libro nel 1916 e ebbe un certo successo, eh, con una teoria per la verità non molto accreditata storicamente, però interessante. Eh, la sua idea era che i tarocchi erano stati inventati da una serie di mh, saggi, di eruditi che si erano riuniti in Marocco, nella città di Fes, nel XIII secolo. Nulla di, di storico, ripeto, assolutamente un'ipotesi un storica senza grande fondamento, ma affascinante perché porta l'attenzione a quel, a quel mondo anche arabo che comunque ha fatto eh, da fra l'oriente e l'occidente per quel che riguarda tutta la, la cultura eh, medievale e, e rinascimentale che e faceva riferimento al neoplatonismo e agli oracoli caldaici eh, cos'altro vi faccio vedere ancora delle immagini vediamo cosa abbiamo dopo ecco questo è un altro personaggio interessantissimo Mebes. Mebes era un russo. Ci spostiamo adesso in Russia per vedere che cosa è successo. La, la scorsa volta vi avevo detto che Papius eh, era stato spesso a San Pietroburgo, alla corte dello zar e, e aveva, dato, aveva prestato la sua opera come medico, come occultista, eh, scontrandosi anche spesso con Rasputin. In quel periodo la, la Russia eh, aveva una un'intelligenza molto preparata su questi temi, in particolare già c'erano dei martinisti eh, che avevano una presenza consolidata già da, da, la, dal 1700, sia a San Pietroburgo che a Mosca che a Kiev c'erano gruppi martinisti e certamente in questi gruppi eh, Papius trovò eh, senz'altro una sponda per le sue teorie anche tarologiche. Questo che vedete era un professore di matematica, si chiamava Gregory Ottonovic Mebes. Mebes era, di, era il fondatore a San Pietroburgo di una scuola iniziatica eh, che si svolgeva in tre gradi, aveva una struttura gerarchica in tre gradi. Il primo grado era martinista, il secondo grado era templare, il terzo invece aveva una ispirazione rosa crociano. Era un gruppo mh, particolare dove affluivano personaggi interessanti, egittologi, linguisti, poeti, senatori ufficiali della guardia zarista e, la, e, e altri, diciamo, aristocratici. Eh, tutto andò bene, c'era tutto un percorso eh, esoterico che veniva fatto anche grazie proprio a, a un mazzo di tarocchi elaborato proprio da Mebes fino alla rivoluzione del 1917 perché nel, nel 1917 un po' per la guerra civile e un po' proprio per uh, l'attività la, della polizia segreta eh, sovietica, bolscevica, eh, la, la scuola esoterica, iniziatica eh, che si chiamava scuola iniziatica di esoterismo occidentale di Mebes fu chiusa. Andò avanti in modo clandestino per un po' di tempo, ma nel 1927 o 28 furono tutti arrestati e deportati come succedeva ahimè, in quel periodo nei gulag, nei campi di concentramento che in realtà erano campi di sterminio. Il povero Mebes eh, si trovò nel Mar Bianco in, in, dove morì in un'isola di, di, di stenti eh, e di freddo, con lui molti altri eh, partecipanti alla, alla sua scuola. L'archivio della scuola fu distrutto. Qualcosina è rimasto come memoria eh, storica della, di questa scuola. Perché un paio di aderenti a questo gruppo esoterico riuscirono a fuggire in America del Sud e lì proseguirono l'attività la, eh, di ricerca eh, tarologica. Il libro di Mebes fu poi pubblicato, se non sbaglio, in Cina eh, e poi recentemente tradotto anche in altre lingue. Mm. Dalla scuola russa, dalla scuola russa dobbiamo anche passare ad altri personaggi interessanti perché sull'onda di Mebes un altro personaggio interessante è questo signore. Qua. Questo è eh, Valentin Arnold Tomberg. Tomberg era un mistico, eh, aveva era, anche lui era appartenuto a delle sette martiniste, però poi si era avvicinato al cristianesimo e, e anche al cattolicesimo e al luteranesimo, era stato anche ortodosso, diciamo che era comunque attratto da, da tutte le, le, le religioni più o meno del tempo e, del, e della zona in cui viveva, eh, quindi abbastanza contraddittorio, ma comunque molto interessato uh, anche a, alla scienza dello spirito Steineriana, uh, aveva conosciuto Mebes, aveva conosciuto uh, Uspensky che poi vedremo e ehm, ha scritto uh, un paio di libri, eh, si presume che l'abbia scritto lui perché in realtà li ha scritti Meditazioni sui tarocchi, eh, sono due volumi eh, un libro anonimo, eh, lui ha preferito non mettere il proprio nome, ma eh, è la visione moderna e cristiana dei tarocchi. La prossima foto è una foto straordinaria, piuttosto singolare. Guardate un po' chi è che sta leggendo i suoi libri. In questa foto che è stata pubblicata sul Weltbild, il 18 novembre del 1988 sulla scrivania de, del pontefice giovanni paolo ii ci sono proprio in bella vista i due eh, volumi di, di thomberg sulle meditazioni sui tarocchi questa è una, una cosa molto interessante perché eh, c'è anche una diffusa credenza secondo la quale la, la pratica tarologica lo studio dell'esoterismo non abbia, non, non abbia il favore della, della Chiesa e non abbia il favore de, del Cristianesimo. Ora, della Chiesa può anche essere, perché si sa che si vanno a toccare certe delicate questioni di equilibri politici e, e dottrinali, ma certamente da un punto di vista diciamo spirituale più generico lo studio della uh, simbologia dei tarocchi può tranquillamente condurre una, uh, in parallelo può essere condotto in parallelo con, la, con, il, con il cristianesimo no, non c'è motivo per negarlo e questa foto direi che è abbastanza significativa e lo può dimostrare senza ombra di dubbio al di là di tante parole eh, questo invece è un Spensky di cui vi avevo parlato prima un Spensky è un, um, anche un seguace de, degli altri russi di cui vi dicevo e in particolare è l'allievo principale più famoso del grande Gurdjieff. E anche lui era a San Pietroburgo eh, nei primi anni del secolo scorso e anche lui si occupa di alchimia, di magia, di astrologia, di cabala e di tutto quanto. Anche lui scrive di tarocchi, è un personaggio molto colto, molto preparato e, e senz'altro anche lui ha partecipato alla storia. Un, un polacco che aveva letto queste opere e che poi prese un nome indiano, Moni Sadu, ha scritto anche lui un, un libro che però eh, a mio giudizio non è altro che una, diciamo una rielaborazione personale, ma comunque non dice granché di nuovo rispetto ai libri. Mebes, al libro di Mebes che andò perduto e fu poi recuperato per una fortunosa pubblicazione cinese. Uh, questo che vediamo adesso, invece, introduce il discorso sulla uh, sfortunata uh, storia dei tarocchi in Germania, perché il gioco dei tarocchi che aveva pure una. una Discreta tradizione mh, ai confini con l'italia sulle alpi in austria nella mh, germania ha avuto un paio di personaggi interessanti che hanno scritto dei libri ma che hanno dovuto eh, confrontarsi anche con il periodo difficilissimo culturale di quel tempo e in particolare eh, avevano eh, dovevano aver aderito alla visione nazionalsocialista e, e questo non solo i tarologi, come questo che vedete che è Curzan, come quello che vedete dopo che è Glan, che pubblicarono già negli anni venti dei testi eh, tarologici di un, di un certo pregio, di una certa mh, importanza. Il problema fu che sia l'astrologia la, che i tarocchi che qualunque altro aspetto che potesse sembrare magico al regime hitleriano eh, eh, faceva, certo, eh, diciamo, faceva anche comodo sotto certi punti di vista. Si racconta per esempio una storia singolare di un radioestesista, sapete la radioestesia è la tecnica che utilizza il pendolino, eh, Ludwig Straniak, che era un importante radioestesista, una volta fu chiamato all'ammiragliato eh, tedesco durante la guerra e gli chiesero di individuare su una carta dell'Atlantico il luogo dove si stava nascondendo in quel, mom nascondendo in quel momento eh, un incrociatore, che adesso mi sfugge il nome, una, una nave da guerra. E il eh, straniac, il radioestesista, attraverso il pendolino, eh, individuò la longitudine e la latitudine precise della posizione di questo di questo incrociatore tedesco che era sconosciuta anche a molti eh, ufficiali, alti ufficiali dell'ammiragliato, perché era tenuta segreta. Eh, dopo questa prova, chiaramente, eh, tutti i servizi segreti, di, eh, e parlo in prima persona di Himmler o di Schellenberg, si dedicarono a eh, interpellare gli astrologi, interpellare i tarologi, interpellare i, i radioestesisti fino al 1941 quando improvvisamente eh, ci fu un episodio storico eh, piuttosto grave e, e tutti questi furono eh, considerati dei traditori, furono arrestati, furono portati in campi di concentramento, poi eh, alcuni venivano liberati occasionalmente per, per essere interpellati. Insomma, eh, come avete visto, eh, disgraziatamente sia nel regime bolscevico sia nel regime nazista eh, chi si occupava di tarocchi ebbe una, una vita abbastanza complicata e difficile vado un po velocemente perché vi vorrei far vedere anche altre immagini questo è Glan anche lui fu arrestato dai nazisti qui invece abbiamo un altro personaggio molto interessante si tratta, eh, l'avete riconosciuto sicuramente, di eh, Carl Gustav Jung. Eh, Jung si occupò personalmente dei tarocchi eh, fra il 1950 e il 1955, ma era un periodo eh, nel quale lui aveva tantissimi campi di ricerca, per cui non approfondì personalmente, lasciò a un gruppo di allievi l'incarico di andare avanti però fece delle conferenze ci sono degli appunti che sono stati raccolti e sono molto interessanti eh, come documentazione dell'interesse proprio psicanalitico psicologico e simbolico che è quello poi che veramente eh, direi è, è giusto e è corretto portare avanti ancora oggi, in particolare la mh, possibilità che la psiche e la materia si eh, riunissero proprio grazie ai simboli è alla base della teoria della sincronicità che portarono avanti insieme eh, Jung e Pauli che qui vedete raffigurato che poi ebbe il eh, premio Nobel per la fisica quindi siamo nell'ambito della, della fisica eh, d'avanguardia per, per quel periodo che è la fisica quantistica che muoveva i suoi primi passi siamo quindi nell'ambito del concetto delle probabilità e naturalmente Jung era affascinato da tutto questo. Ancora oggi io ritengo personalmente che se non fosse per la teoria della sincronicità il fenomeno eh, cartomantico nell'ambito della tarologia moderna non avrebbe alcuna ipotesi eh, di spiegazione. Questo personaggio lo conoscete, eh, Italo Calvino, eh, lui dimostra come eh, i tarocchi possono essere utilizzati in eh, modalità creativa. Tant'è che il suo Il castello dei destini incrociati è proprio un romanzo che ha come protagonisti i, i nostri i tarocchi, le nostre carte. Ancora nel secolo scorso, vi ricordo Samael Aunveor che aveva fondato una chiesa, era un messicano anche lui molto mistico, si è occupato, ha scritto di tarocchi. Brevemente passerei a questo personaggio. Eh, qui sono in compagnia di Rachel Pollack. Rachel Pollack è una signora di New York che ehm, è, è fra le più grandi esperte viventi dei tarocchi eh, in America e non solo in America, conosciutissima in tutto il mondo ha scritto il libro di accompagnamento degli splendidi tarocchi di Hermann Heindl, che vediamo più avanti. Quest'altra è un'altra eh, grande ricercatrice, eh, si tratta di Mary Greer. Mary Greer, eh, americana, anche lei, eh, è venuta in Italia. Eh, questa foto è stata scattata al Museo dei Tarocchi, che è un'altra realtà straordinaria eh, della, della storia dei Tarocchi recente. Il Museo Internazionale dei Tarocchi si trova in provincia di Bologna, a Riola, eh, condotto dai miei carissimi amici Morena Poltronieri e Ernesto Fazzioli, eh, ha organizzato per anni degli incontri internazionali di altissimo livello, perché siamo in un periodo molto, um, direi, eh, molto ricco di eventi tarologici ci sono incontri internazionali eh, soprattutto nel mondo ispanico ma anche nella Russia moderna che cerca di recuperare il gap di una settantina d'anni nei quali i tarocchi sono stati banditi erano vietati proprio e, e mi hanno detto gli amici russi che quando eh, studiavano i tarocchi si passavano clandestinamente delle fotocopie di libri stranieri, perché in russo non si trovava praticamente nulla. E questa è una delle occasioni che vi dicevo con Mary Greer, grande esperta americana. Il eh, signore che vedete qui accanto a me eh, con la barba bianca è Hermann Heindl, un pittore tedesco che ha realizzato questo mazzo straordinario di eh, tarocchi eh, che sono molto grandi, tavole molto grandi, tutti e 78 i tarocchi dipinti con una tecnica straordinaria, con il vetro e le vernici che si, eh, venivano portati ad aderire alla tela, dopodiché si formavano delle macchie di colore che il pittore andava poi a ritoccare senza sapere prima di, di disegnare che tipo di carta avrebbe raffigurato. Qui vedete la forza dove al tradizionale leone è stato sostituito un, un enorme serpente che la, la donna sta domando. Nella carta di Heindl ci sono anche le rune tedesche e, e germaniche e, la, e anche il simbolo astrologico, vedete il leone in questo caso in basso a destra e, la, e una lettera ebraica in corrispondenza. Quest'altra signora, invece un'altra artista fenomenale, si chiama Niki de Sanfal, è una, una pirtrice, un'artista un che eh, ha creato in Toscana il meraviglioso parco dei Tarocchi. Con tanta pazienza, tanto tempo e eh, l'aiuto di tanti volontari, ha creato in ceramica, specchi, vetro, cemento un parco intero in località Garavicchio vicino a. A capalbio che si chiama appunto il parco dei tarocchi dove si può eh, è visitabile ovviamente e, e si possono eh, fare incontri proprio materiali con queste grandi rappresentazioni dei tarocchi qui vedete la torre eh, molto grande sullo sfondo e quella, mh, quella figura eh, blu eh, di profilo è l'imperatrice nell'imperatrice come vedete molto grande l'artista La, viveva viveva proprio dentro lì ci sono proprio le stanze il bagno tutto quanto e ha vissuto anche lì dentro mh, mentre lavorava alla conclusione del, delle sue opere anche il famoso oscio si occupò di tarocchi però ha scritto delle cose e ha fatto anche un mazzo che non sono dei tarocchi canonici non, non seguono diciamo la, la, la cultura tarologica ortodossa, ma ha fatto un'operazione pur sempre psicologica e simbolica, ma eh, diciamo sulla, eh, sulla falsariga dei tarocchi ha, ha parlato di, di altre figure effettivamente, quindi diciamo che non è così significativo nella storia dei tarocchi. Molto più significativo è Alejandro Jodorowsky, eh, anche lui l'ho conosciuto, ho fatto dei corsi con lui, ha restaurato un mazzo marsigliese insieme a Camouin e ha diciamo rielaborato, ha ritoccato alcuni dettagli eh, con la sua eh, tradizionale, grandissima eh, vena artistica e creativa. Eh, Jodorowsky è sicuramente un personaggio di una assoluta uh, grandezza, eh, anche se anche lui si è discostato un po', diciamo dalla, mh, dalla linea tradizionale del tarocco, ha comunque eh, fatto parlare dei tarocchi il mondo intero. Eh, Dammet invece è uno studioso di giochi, eh, piuttosto ostile all'aspetto esoterico dei tarocchi, eh, lo, lo studioso accademico ha, ha sempre pensato che i tarocchi fossero semplicemente un gioco e che eh, tutto l'aspetto eh, diciamo simbolico e, e, e esoterico che eh, è nascosto nelle immagini mute di queste carte non sia altro che un'invenzione un diciamo, moderna. La mia opinione, al contrario, è che lui pur essendo estremamente erudito e colto in tutto l'aspetto dei giochi e dei tarocchi pure, eh, abbia poco considerato il momento storico del Rinascimento che era intriso di magia, che era intriso di astrologia, di cabala e di e cultura esoterica e che tutta questa cultura dell'epoca aveva necessariamente messo nelle opere d'arte dell'epoca. Tarocchi moderni ce ne sono di tantissimi tipi, uh, adesso ci sono uh, tante case editrici, particolarmente la Llewellyn, lo scarabeo italiano che pubblica carte in tutto il mondo e sono migliaia di mazzi diversi che possono essere collezionati e utilizzati dagli appassionati. Vi faccio vedere rapidamente alcune delle mie opere, questi sono i tarocchi aurei del 1997, qui vedete il dipinto della ruota, anch'io ho messo eh, simboli astrologici in associazione, qui vedete Mercurio, e eh, altri simboli che sono le antiche lettere dell'alfabeto eh, diciamo, eh, fenicio, più o meno, eh? un, un sinaitico, eh, che è il primo alfabeto conosciuto sull'onda della, della scoperta che fece Eliphas Levi. Eh, Roberto Granchi, vedete nella foto, è l'artista che eh, ha prodotto, ha realizzato questo mazzo di 22 arcani maggiori su mia sceneggiatura, che eh, vendette ben 20.000 copie in un paio di mesi per l'editore eh, De Agostini Novara. Nel 2006 è eh, stato prodotto quest'altro mazzo interessante eh, dove ci sono i due eh, ferrovieri uno è Franco Santini l'altro è Raimondo del Prete sono personaggi originalissimi ferrovieri, reali ferrovieri che fanno arte e performance eh, sempre in divisa e quindi io li ho utilizzati un po' come fossero delle, delle maschere delle, delle icone e in questa carta che vedete la temperanza, uno versa il vino, l'altro versa l'acqua in un unico contenitore. Questo è, è un mazzo eh, interessante, accompagnato da, da poesie, da giochini eh, enigmistici sul, eh, sulle le parole utilizzate. Diciamo un mazzo un po' per, per veramente per appassionati. E per collezionisti è stato pubblicato in sole 500 copie quest'altra operazione del 2007 è molto interessante perché è in assoluto il primo mazzo di tarocchi del mondo fatto non su carta ma in musica eh, vedete che nel libro c'è un, un cd e ci sono 22 tracce musicali che abbiamo elaborato insieme io e giovanni imparato nel 2007 dopo una dozzina d'anni di incontri di lavoro. Nel 2007 ci fu la registrazione in studio a Napoli di queste tracce musicali che vengono utilizzate ancora oggi in tutto il mondo per, eh, come diciamo, accompagnamento meditativo e eh, ulteriore modo di, se non visualizzare, intendere gli archetipi che sono rappresentati, raffigurati nelle carte. Noi utilizziamo moltissimo la vista e il tarocco certamente è un sistema ottico, è una macchina filosofica che utilizza l'occhio, utilizza la vista, ma avere a disposizione anche eh, un audio e un audio ispirato particolarmente da queste liriche di Giovanni Imparato, che fra l'altro eh, ha utilizzato eh, la sua grande conoscenza della santeria afro cubana per cui c'è stata una, una inedita eh, sinergia fra la mitologia afro cubana e la mitologia tarologica occidentale ne è venuto fuori un'operazione un direi interessante che vi consiglierei di, di ascoltare ancora vediamo i tarocchi della spirale mistica sono uh, un mazzo di tarocchi che prende spunto dai 22 arcani maggiori dei, dei tarocchi aurei, appunto, che avevano un, una, un formato aureo. Qui non c'è il formato aureo, però. Gli arcani maggiori sono sceneggiati nello stesso modo, in più ci sono tutti gli altri eh, 54 eh, scusate, 50, eh, 56 arcani minori. Eh, per cui c'è un mazzo completo di 78 carte che sono state sceneggiate da me e dipinte da Giuseppe Palumbo, che è uno dei disegnatori più autorevoli, forse disegnatore dei fumetti di Diabolic, che qui mi ha dedicato, vedete, una copertina di Diabolic, scrivendo Diabolic autentico, non tarocco per Giovanni. Eh, come mai si usa la parola tarocco per dire che è falso, che non è che è spurio, che non è autentico. Ci sono varie, eh, eh, eh, eh, varie teorie su questo. Io penso che dipenda dal fatto che i tarocchi venivano utilizzati fin dal Medioevo come eh, briscole, come atù. Per cui quando si prendeva una mano nel gioco delle carte e si utilizzava un tarocco, non si utilizzava la carta del seme al quale si doveva rispondere eh, come la carta più alta che eh, avrebbe vinto la mano ma si utilizzava un tarocco cioè una carta che non aveva la sua diciamo originale autenticità io ho questa, questa teoria sul nome sull'utilizzo recente fra l'altro della parola tarocco per dire spurio questa è la versione russa degli tarocchi della spirale mistica che fu presentata in un workshop, in un seminario che tenni a Mosca nel 2013, dove incontrai appunto eh, personaggi interessanti della tarologia moderna, come Felix Eldemurov, come eh, Tatiana Borodina, eh, come Alexei Lobanov e, e altri che insieme a Anna Noviskaia, che hanno diciamo, dato una nuova vita a alla cultura tarologica in Russia, dopo che nel periodo sovietico questa cultura era stata completamente annichilita. Eh, sempre a dimostrazione di come la creatività possa essere una, una cosa mh, stimolata da, dai tarocchi, nel 2008-2009 ci fu questa operazione teatrale, una, una pièce teatrale, una commedia, come dice il titolo, La Torre, una commedia tarologica che abbiamo messo su e abbiamo anche portato in giro per i teatri, eh, dove vabbè, il giochino è il solito giochino dello scambio delle valigie, per cui diciamo gag eh, comiche, però in realtà la, la cosa originale, interessante, è che ciascun personaggio interpretava eh, oltre al personaggio diciamo, della, della commedia eh, interpretava questo personaggio proprio con lo stile di un tarocco quindi eh, secondo quasi più gli stereotipi che non gli archetipi che sono rappresentati dai tarocchi mettendo un po' in caricatura esagerando un po' le eh, caratteristiche dei tarocchi come se fossero dei personaggi guardate che tutto questo potrebbe avere anche una origine storica antica perché non è escluso anzi è assai probabile che i tarocchi antichi avessero proprio questa, questa origine eh, se non teatrale eh, dai trionfi e quindi da eh, manifestazioni culturali di piazza di paese nelle città eh, quando venivano portati appunto in trionfo questi personaggi e c'erano eh, giocolieri c'erano personaggi mascherati appariva il diavolo appariva il matto apparivano tutti i vari personaggi che il medioevo ci ha eh, tramandato un'altra cosa carina forse la vedete anche alle mie spalle ci sono eh, tre eh, vini rossi toscani che nel 2014 presero il nome da, dai tarocchi e ricordo che anche qui l'operazione fu abbastanza complessa, un sincretismo particolare fra il sommelier e, la, e il tarologo, ci siamo incontrati e attraverso la descrizione eh, dei, dei sapori, degli odori, delle caratteristiche organolettiche dei vari vini eh, si sceglieva insieme l'archetipo, la, il tarocco che maggiormente si addiceva a quello stile di gusto. E qui vedete l'imperatore, l'imperatrice e l'eremita con tanto sull'etichetta dei tarocchi aurei corrispondenti. Ancora vi voglio far vedere in questi ultimi minuti questo bellissimo mazzo del Seicento, bolognese. Eh, sono carte che erano... Eh, diciamo, non, non erano più state pubblicate fino a pochi anni fa e sono state eh, restaurate ritrovate nella Bibliothèque Nationale di Parigi e rimesse a nuovo diciamo più che restaurate ritoccate soltanto nei punti in cui erano scolorite e sostituite due, due o tre eh, esemplari di arcani minori che erano andati perduti e poi eh, pubblicati dalle edizioni ermatena del Museo Internazionale dei Tarocchi. Un'operazione interessante perché questi tarocchi del 600 hanno delle caratteristiche molto uh, arcaiche. E ne parlo in questo libro, i tarocchi del 600, le carte fine dalla torre. Questi sono gli originali della Biblioteca Nazionale, erano foglie ancora non non tagliati, l'unico esemplare esistente, originale di questo mazzo che ora ha visto nuova vita, ve ne faccio vedere volentieri alcuni esemplari, il, il matto, eh, il matto curiosamente suona due strumenti contemporaneamente, vedete, suona il, il, una specie di flauto con una mano e con l'altra mano tiene una bacchetta e suona il tamburo. Eh, sta danzando, si vede che si sta muovendo e è, ehm, ha un vestito originale, variopinto, in particolare in testa tante piume, così come addosso. Eh, far eh, ricordare certamente il, eh, il matto dipinto da Giotto nella Cappella degli Scrovegni, che potrebbe essere proprio un antico, un ancestrale modello di, di questa carta. Non so se avete idea, avete memoria, del, dell'immagine della stultizia dipinta da Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Questo che segue invece è il mago, cioè il bagatto, che non è altro, come vedete bene, eh, che è un giocoliere che incanta i bambini, fa dei giochi molto di abilità, eh, fa dei trucchi, fa il gioco dei bussolotti, usa le biglie, una bacchetta come fosse una bacchetta magica e i ragazzini sono affascinati e osservano il suo, i suoi giochi da prestigiatore di fiera medievale. Questo è un papa molto, molto particolare perché non so se vedete, se si vede abbastanza, alle stimmate, e ha un triregno particolare per cui può essere anche abbastanza datato il modello che, lo ha, eh, che è stato poi riprodotto, perché questo esemplare è del 1650 circa, ma è assai probabile che gli originali dai quali questo mazzo deriva attraverso copie successive siano eh, in qualche caso attribuibili alla seconda metà del 400. Ancora vedete tre tarocchi di questo mazzo, l'eremita, la ruota e la forza. Bellissima questa cosa, che sono il numero 9, il numero 10 e il numero 11, sono consequenziali e, e i due tarocchi laterali eh, sono gli unici del mazzo che hanno una colonna e quindi la, la ruota in mezzo che gira con queste due colonne fa pensare a una simbologia esoterica di Valenza molto, molto interessante, sulla quale non, non sto a, a dilungarmi perché ci vorrebbe davvero molto molto tempo. Vi faccio solo notare la borsa dell'eremita che tiene sul davanti con due occhi, eh, fa pensare proprio alla sua uh, avarizia, alla sua attenzione a, al denaro e il fatto che abbia le ali nonostante eh, si sostenga. A due stampelle la carta successiva è l'appeso la, anche qui ci sono due colonne per la verità eh, nell'originale delle volte sono due, due tronchi d'albero e l'appeso viene capovolto e legato per un piede anche su questa carta ci sarebbe da, da parlare molto a lungo sui significati classico del medioevo è lo scheletro che rappresenta la morte, o come si diceva, la morte secca con la falce, che falcia e eh, eh, eh, rovina ogni, ogni miseria umana, da, dalle persone eh, più ricche e famose a quelle che lo sono meno, senza distinzione, come diceva Totò, a livella. Ancora vedete un diavolo, molto interessante, molto molto clownesco, molto carnevalesco eh, questi sono i quattro assi dei bastoni delle coppe dei denari e delle spade la, la stella che rappresenta una specie di iniziazione con un papa un re e un giovane che sta ricevendo una corona come se si fosse laureato l'angelo Uh, a Bologna lo chiamano così, semplicemente l'angelo, in realtà la, il titolo di questa carta è il giudizio, che ricorda proprio il giudizio universale, vedete quando suona la tromba eh, l'arcangelo eh, dai sepolcri escono le, i, i redi vivi, insomma al momento del giudizio. Eh, questa carta ha un'altra particolarità sì. interessantissima, che quest'angelo ha quattro piedi, se guardate bene. Tre sono molto evidenti, un quarto un po' più nascosto dalle pieghe del vestito. E per ultima vi faccio vedere questa carta perché è forse la più significativa del mazzo. Si tratta della, um, del mondo, la carta del mondo, che è quadripartito. Il mondo è quella sfera che vedete sotto i piedi del dio. Ermete è divisa in quattro, nei quattro elementi costitutivi, la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, ma chi domina il mondo è Ermete, è Hermes, cioè Mercurio, e questo richiama tranquillamente e decisamente l'ermetismo appunto. Vedete il caduceo, il, il bastone con i due serpenti arrotolati, le, le ali ai piedi e nell'elmo. Del Dio non lasciano dubbi, si tratta di Ermete. Ermete è il signore del mondo e l'Ermetismo è la, la filosofia che è all'interno dei simboli dei tarocchi. Con buona pace del Damet, eh, questo è un dato di fatto storico, secondo me, abbastanza evidente. E, e l, l, la conoscenza della cultura dell'epoca eh, dimostra appunto come questa carta stessa dimostra che all'interno del mazzo dei tarocchi c'era un contenuto eh, culturale che era ovviamente riservato alle persone che più avevano eh, conoscenze e che era naturalmente, quindi per questo motivo era una conoscenza esoterica. Abbiamo concluso eh, molte delle cose che vi ho detto le trovate in questo corposo libro che ho scritto nel 2016 Tarocchi gli specchi dell'infinito edizioni Ermatena eh, c'è moltissima storia ma ancor ancora più filosofia dentro a questo libro e simbologia e alchimia e anche un pochino di cartomanzia pratica per chi volesse anche approcciarsi a questa eh, pratica eh, e questa attività la, vi ricordo che potete eh, dialogare con me adesso io stesso mi potete scrivere in privato sulla pagina facebook che vedete qui scritta in basso la, la pagina ufficiale eh, oppure direttamente sul mio sito eh, www.giovanipelossini.com abbiamo terminato con questa slide direi che Possiamo tornare a salutarci in questa versione, eh, mi scuso per l'inconveniente, non so come mai ogni tanto il sistema ha bisogno di essere riavviato per far funzionare anche l'audio. Comunque mi auguro che poi alla fine abbiate avuto la possibilità di seguirmi senza problemi in questa sesta serata della storia della tarologia che è cominciata, eh, avete visto, nel tardo medioevo e, e pian pianino ci ha condotto attraverso una serie di personaggi e di situazioni, ci ha condotto ai giorni nostri. Giorni nostri nei quali la tarologia è ancora viva, è ancora vivace, è ancora una pratica culturale interessante, non tanto per l'aspetto più, diciamo, più volgare, più popolare, che è quello della, eh, della cartomanzia, ma soprattutto per l'aspetto appunto più nobile, filosofico eh, e per il contenuto culturale che i tarocchi contengono, senz'altro che i tarocchi hanno indubbiamente, e, e per il quale io mi auguro prima o poi eh, l'UNESCO decida eh, che i tarocchi siano per questo motivo un patrimonio culturale dell'umanità del quale noi italiani avremmo eh, ovviamente l'onore di essere stati i, gli inventori nel rinascimento. Io vi ringrazio ancora, vi saluto e eh, vi auguro di passare un'ottima estate e che ci possiamo poi rivedere in questi canali o in altre occasioni, eh, in altre occasioni culturali di questo genere. Grazie ancora a tutti e buonanotte.